Carissimi, questa domenica ci vengono presentati gli amici di Gesù, Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, a Betania. Marta è tutta presa dall'accoglienza, dai suoi affanni, per rendere, rendere più gradita l'accoglienza, i preparativi, probabilmente per la cena, tutta presa dalle incombenze della casa. Con questo Vangelo Gesù ci parla di sé, fondamentalmente, di come noi dovremmo accoglierlo, dell'accoglienza di Dio nella nostra vita. Può essere l'accoglienza di Marta, tutta faccendata, tutta presa, questo spirito di servizio, eh, oppure l'atteggiamento di Maria, l'atteggiamento contemplativo di chi sta vicino al Signore, cuore a cuore con Lui e ascolta tutto quello che, che dice quasi pendendo dalle sue labbra, un atteggiamento contemplativo, un atteggiamento operativo, quello di Marta, contemplativo, quello di Maria. In genere si è messo in contrapposizione in maniera netta, ma adesso giustamente si tende a capire fino in fondo che devono essere due dimensioni necessarie che proprio rientrano in quello che deve essere il modo di accogliere Dio nella nostra vita. Non possiamo rimanere rivolti con lo sguardo verso il cielo tutto il giorno e per tutta la vita, chiaramente. Dobbiamo avere i piedi per terra, è Gesù stesso che ce lo ricorda. Dobbiamo essere concreti e dunque, mentre lo contempliamo, mentre lo riconosciamo, Signore, della nostra storia, del nostro tempo, ci impegniamo, proprio perché occupa un posto di rilievo nella nostra vita, è lui l'ospite che da accogliere, perché il rischio è che cadendo in uno spirito di servizio a tutti i costi ostentato, un servizio quasi patologico di chi deve fare, fare continuamente delle cose, deve essere assolutamente concreto, ad esempio nella Chiesa, nella comunità ecclesiale, nella famiglia anche potremmo anche estendere anche ad altri ambienti, certamente, questo atteggiamento di servizio, allora il rischio che si coglie, si, può, ecco, si può, può, essere che nel servire si può perdere di vista proprio l'ospite, il senso stesso del servizio, addirittura eh, divenire ciechi, si può divenire ciechi, non vedere più sto servendo, perché sto facendo questo, perché mi sto prodigando, perché sto attuando questa missione, il servizio allora diventa un servizio che domina, per il, quale, per il quale prima o poi avanzerò delle pretese, allora diventerà più che un servizio un esercizio di potere, e così più che servizio gratuito di amore, sarà un servizio per cui gli altri sono cost saranno costretti a riconoscermelo e lo dovrò far pesare anche sugli altri. Non è assolutamente questo il modo giusto per accogliere Dio nella propria vita. Non è con questo atteggiamento che noi prendiamo Dio e lo accogliamo nel nostro cuore. L'atteggiamento giusto è quello di, che dicevo prima, quello di chi mentre contempla, Agisce. Don Tonino Bello parlava, al nostro compianto vescovo di Molfetta e Santo, di contemplativi. Bisogna essere contemplativi, mentre si contempla si è anche attivi. Poi si tende a valorizzare in eccesso Maria, perché contempla effettivamente, si è presa la parte migliore, è Gesù stesso che lo dice, la parte migliore è appunto riconoscere costantemente Dio nella propria vita come Maria fa, ma anche Marta anche Marta, nonostante i suoi affanni e la sua propensione a servire, del resto questo accade anche tra noi, ci sono persone più propense a fare una cosa piuttosto che un'altra, è una questione di carismi, però Marta farà una grande professione di fede, se tu fossi stato qui mio fratello Lazzaro non sarebbe morto, è una grande professione di fede, dunque ha accolto Dio nella sua vita, Marta ha accolto Dio? Ed è nella giusta direzione, è così anche noi mentre serviamo, contempliamo, mentre contempliamo ci immettiamo nel servizio, ci sentiamo più carichi perché Dio è nel nostro cuore. Buona domenica!